L'amministrazione comunale di Fagnanolona, in collaborazione con la Commissione Inclusione e la Commissione Cultura, istituisce la campagna di sensibilizzazione Facciamo Luce Su. Vogliamo sensibilizzare e alimentare la speranza che ci sia un punto di svolta per quel che riguarda la ricerca delle cause, dei trattamenti e delle cure efficaci per sconfiggere la malattia. Crediamo nell'importanza dell'essere soggetti attivi nel processo di crescita e sviluppo culturale e sociale e intendiamo per questo intervenire concretamente. Siamo consapevoli che la cultura, in tutte le sue forme espressive, debba riprendere la sua centralità con chiarezza e semplicità di iniziativa. Facciamo luce su vuole essere uno strumento per porre attenzione e riflessione su tematiche legate alla salute e alla cultura, sottolineando che dietro il tempo che scorre c'è sempre una persona che vive. Illumineremo il nostro municipio di volta in volta con colori diversi, con lo scopo di sensibilizzare e di sostenere le iniziative di carattere sociale o culturale individuate dalle commissioni inclusione e cultura facciamo luce su